ben trovata. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, allora, assessore. Ehm, questi 15 filobus, partiamo subito dalla, dalla <ride> vicenda. Allora, grande, insomma, bella iniziativa quella da parte, da, da parte sua come assessore eh, della Città in Movimento dei Trasporti Pubblici di Roma e, e anche naturalmente della, della giunta Raggi, ma ehm, però già c'è una polemica perché eh, si parla di, di questi 15 filobus e molti sono rimasti già in panne. Come mai? Oh, sì, insomma, che ho preso un paio allora io su questo vorrei essere insomma abbastanza eh, incisiva noi abbiamo recuperato un patrimonio di bus quindi di filobus che era fermo da due anni filobus che sono stati pagati dai cittadini romani perché non, non ci dimentichiamo che questi robus cubano circa 25 milioni di euro quindi 25 milioni di euro lasciati morti da soli e eh, praticamente a marcire in un deposito Atac. quindi io direi che eh, qual è il problema di questa di quest azione cioè bisogna essere criticati per un'azione di recupero che abbiamo fatto fuori dalla città, io credo che sia assurdo e credo anche che poi eh, questi guasti possano essere anche fisiologici visto che appunto eh, chi ci ha preceduto ha preferito lasciare questi, questi bus, eh, questi filobus praticamente inutilizzati, per cui insomma, lamentarsi adesso che eh, due o tre filobus possano aver avuto eh, dei, dei danni durante eh, l'utilizzo, dopo che questi filobus sono stati lasciati, ripeto, eh, alla buona in un deposito a per due anni, penso che lo scandalo sia più chi ha fatto questa cosa nel passato piuttosto che chi l'ha messo in strada. Ecco però insomma qualche problema lo hanno dato eh, questi, questi filobus da un Beh, punto allora, di vista questo... di, di, diciamo, di efficienza questo intendo sì. Allora il problema è questo, ripeto, era meglio tenerli fermi in un deposito 25 milioni di euro di filobus spesi e, e ripeto pagati dai da cittadini romani era meglio lasciarli in deposito e non usarli piuttosto che tentare di recuperarli non ci dimentichiamo poi che erano filobus comunque eh, che, che non venivano utilizzati da anni quindi diciamo, può essere anche fisiologico che, che, che questo utilizzo possa poi avere de, dei problemi all'inizio però ripeto meglio utilizzate perché il costo veramente di averli fermi lì buttati da una parte è ben più alto di quello legato all'utilizzo. Il vantaggio per la città è enorme in questo senso e io credo che veramente chi sta eh, queste polemiche eh, sono son persone, quindi parlo oh, di esponenti PD e quant'altro che evidentemente eh, sono colpevoli loro di non aver in passato oh, provveduto a utilizzare questi ebursi, che cioè, guardare, ogni giorno che non vengono utilizzati è un giorno in cui, eh, aggiuntivo in cui chiaramente hanno le delle, delle inappropriatezze tecniche ecco quindi io penso sia sì, arrivato il momento di pensare più al, al presente, al futuro piuttosto che in, in, come dire, chi invece sta facendo qualcosa per la città allora sì, arrivano anche delle domande dei nostri ascoltatori, allora le chiedono comunque parlando di mezzi pubblici ehm, perché parlate di due autobus fermi l'altro ieri sono stati messi in funzione 15 filobus, ne stiamo parlando. Eh no, però le fanno comunque le fanno i complimenti perché dicono costano in funzione considerando che stavano fermi da anni e si stavano distruggendo. Quindi la polemica se non venivano a raggi, 5 Stelle a tirare fuori questi 15 filobus, poi forse ce n'era qualcuno in più. Eh, quelli rimanevano a, distrugg a distruggersi arriveranno comunque a, a 22 nei prossimi mesi. Cioè io penso che sia veramente una questione di eliminare sprechi, di eliminare una cattiva gestione eh, de delle amministrazioni precedenti. Cioè, dov'era l'amministrazione del PD eh, quando c'erano questi fil filobus furbi interni a Torpagnotta e cosa hanno fatto per mettere tutto l'ambiente? E credo quindi che e anziché preoccuparsi ecco, di un filobus che si rompe il filobus, ripeto, inutilizzate anche da loro penso che debbano più forse gestire dei problemi sia eh, interni al loro partito sia eh, problemi che hanno evidentemente anche con, con la giustizia e con i tribunali Ok, questa magari insomma è una polemica che va diciamo, un po' oltre rispetto a quello che, di cui stiamo parlando no? rispetto al discorso della sì, mobilità sì, sì, per carità, però ecco io dico che le azioni che vengono fatte per la città dovrebbero essere risaltate, anzi questa è veramente un'azione una di recupero, un'azione di eliminazione degli sprechi che dovrebbe essere guardata nel senso positivo del termine, non quindi eh, guardando al fatto che un autobus o due ha avuto dei guasti durante, durante le corse questo è veramente un atteggiamento poco positivo rispetto a tutto il lavoro che l'amministrazione sta facendo anche su temi che sono fermi e immobili da anni Senta, invece rispetto proprio all'azienda Atac eh, ho anche letto insomma di un suo post proprio sulla sua pagina eh, comunque no, che è volta a parlare proprio della trasparenza e le legalità che chiedete appunto voi come anche, lei in prima persona e poi l'aggiunta sì. appunto Raggi rispetto appunto ad Atac è tutta la vicenda che era legata appunto a Parentopoli è una riflessione anche per noi in diretta qui su Radio Roma Capitale rispetto appunto ad Atac certo su ATAC eh, sapete che questo intervento rispetto a, a, ai licenziamenti eh, diciamo, è la conseguenza innanzitutto di una eh, sentenza della, da parte della, del, del, tribunale, del Tribunale Penale, quindi che ha condannato due ex amministratori delegati e due ex direttori del personale di ATAC per assunzioni eh, su base clientelare, quindi la famosa Parentopoli. È evidente che di fronte a questo atteggiamento illegittimo e illecito eh, ATAC deve dare una risposta, la risposta sarà quella di eh, licenziare chi non è stato assunto in maniera regolare, senza quindi procedure concorsuali eh, trasparenti, senza anche eh, quindi il eh, rispetto del criterio del merito. Io credo che un'azienda come ATAC possa essere rilanciata oltre che a un piano di investimenti, a un piano industriale, anche attraverso un, eh, come dire, eh, un abbandono di vecchie pratiche che poi hanno reso l'azienda nel corso de de degli anni diciamo, un territorio anche per, per favoritismo. Questo deve assolutamente essere eh, chiuso come capitolo della storia di ATAC, invece se ne deve aprire uno nuovo basato sulla trasparenza e anche sul, sul merito quindi sulla valorizzazione delle risorse sulla base del merito e non sulla base di eh, legami di parentela o di, di legami di amicizia Questo che eh, questa amministrazione lo debba alla città proprio come, come una richiesta di ripristino di condizioni di normalità nella gestione di un'azienda e di tutto il, poi, il trasporto pubblico locale qui a Roma Senta, invece di qualche giorno fa, erano, era una notizia, l'abbiamo avuto, avuto anche in diretta qui a Radio Roma Capitale, e il segretario nazionale dei radicali italiani, e, um, un, un referendum che i radicali italiani vorrebbero lanciare per privatizzare l'ATAC, eh, perché secondo loro per allora. risolvere i problemi della, municip della municipalizzata, dei trasporti di Roma, l'unica soluzione per i, per i radicali, naturalmente questa è la loro posizione, è certo. quella di privatizzare l'ATAC ecco, lei che cosa ne Io pensa? Io rispondo veramente con poche parole durante la campagna elettorale il sindaco Raggi ha garantito che Atac sarebbe rimasta un'azienda pubblica e che quindi che il trasporto su Roma sarebbe stato effettuato da un'azienda del trasporto pubblico il sindaco Raggi ha ricevuto chiaramente come tutti sappiamo delle percentuali altissime eh, di preferenze anche sulla base eh, del suo programma elettorale quindi non, non vedo proprio quale sia il problema perché dovremmo avere un nuovo referendum la, la cittadinanza romana già si è espressa con elezioni quando ha votato il programma della sindaca Raggi ah, quindi lei dice insomma essendo dentro il programma della sindaca Raggi la non privatizzazione di Atac c'è cioè già un, una, una dichiarazione diciamo quindi da parte il del del della città già c'è stato e poi io comunque rimango sempre dell'opinione che un, un servizio così importante come quello del trasporto pubblico su Roma deve essere garantita in qualche modo da un controllo pubblico da un'azienda pubblica ASAC lo ripeto sempre, l'azienda di, di Roma l'azienda di, di tutti i cittadini e, e sono convinta che con delle azioni di efficientamento e di risanamento l'azienda potrà tranquillamente svolgere il servizio e essere rilanciata, è chiaro che non è un processo che può avvenire dall'oggi al domani, qualsiasi azienda che sia pubblica o privata per essere risanata deve necessariamente partare per un percorso preciso, quindi un percorso che preuppone anche non mesi ma anni. E quindi lo stesso dovrà, dovrà effettuare ATAC. Uh, io credo che eh, rispetto al passato quello che si sta cercando di fare, che si sta anzi, anzi facendo, è porre in essere eh, delle, delle azioni sia per eh, incrementare i ricavi, vi faccio riferimento non so, alla lotta all'evasione, stiamo cercando di incrementare anche il servizio con la sostituzione del parco bus esistente. Sappiamo che gli autobus purtroppo sono molto, molto vecchi e, e questo perché? Perché negli anni passati non sono state effettuate delle politiche d'acquisto di via autobus concrete, di fatto gli autobus non sono stati comprati e quindi è evidente che stiamo anche intervenendo mettendo eh, a disposizione di Atac e quindi dei cittadini nuovi mezzi e ricordiamo sempre 150 bus ricordiamo altri 15 bus che arriveranno che abbiamo acquistato in questi, in questo, in questi mesi con i fondi del Giubileo eh, arriveranno più o meno entro giugno Stanno per uscire altri eh, bandi, uno per il recupero dei minibus elettrici che abbiamo fermi nel deposito di Trastevere per recuperare, quindi sempre nell'ottica di eh, come dire, usare quello che si ha e di eh, rimetterlo in moto e poi eh, l'ha annunciato anche eh, l'amministratore uno di Atac, sarà eh, comunque fatta una nuova gara per l'acquisizione di altri 100 nuovi, 150 bus in Vicking che arriveranno quindi, entro metà dell'anno dell prossimo. Insomma, le misure che abbiamo messo sul campo eh, tendono a, a, a ripristinare una, un servizio di trasporto pubblico eh, che deve essere normale, cioè il cittadino deve avere la certezza che scendendo e andando alla fermata dell'auto possa arrivare eh, al lavoro, a scuola in tempi certi. Ripeto, purtroppo non è un processo immediato, visto la complessità mh, anche delle procedure, insomma abbiamo delle gare da rispettare, delle tempistiche per la pubblicazione dei bandi, ma eh, insomma, siamo sicuri che stiamo oh, andando nella direzione giusta senta in chiusura invece una, così, un, una sua battuta in merito al, alle piste ciclabili al problema appunto della città gliel'abbiamo già posta questa problematica insomma sì. e il fatto che molti cittadini dicono che Roma ancora purtroppo anche per vabbè io penso anche per l'estensione est, della città stessa insomma la difficoltà perché veramente è una città metropolitana enorme e la possibilità di viverla anche appunto attraverso le piste ciclabili e quindi di muoversi anche con in maniera alternativa rispetto ai mezzi pubblici insomma o voilà, al miglior mezzo privato che, che è sempre l'automobile che cosa sta succedendo allora, sul fronte dei riciclabili abbiamo oh, allora, il progetto grande che già è quello legato al Grab, siamo in attesa ecco, adesso di queste eh, risorse che avverranno alla fase vera, progettuale eh, del Grab, fino adesso insomma, quello che abbiamo presentato al Ministero secondo quelli che erano gli step previsti dall'accordo era un progetto di massima, di, di tracciato. Adesso con l'arrivo di queste risorse eh, che dovrebbero insomma... Ehm, transitare qui a Roma Capitale entro tempi piuttosto brevi, avremo la possibilità di, di andare quindi nella progettazione vera e propria. E poi abbiamo tutta una serie di altre eh, piste ciclabili da realizzare grazie ai fondi del PON Metro, i fondi europei, abbiamo anche eh, delle risorse stanziate adesso in bilancio e c'è in corso un'attività di realizzazione progettuale per quanto riguarda la, la ciclabile di via Tuscolana quello sarà eh, un importante eh, insomma, eh, intervento che andrà anche a riqualificare quindi un'occasione per riqualificare anche via Tuscolana Quindi su questo abbiamo chiuso una serie di progetti e adesso dovremo poi passare all'indicazione di gare per eh, poi la realizzazione dei lavori. Insomma. Quindi, diciamo, che le, sul fronte delle ciclabili ci sono tanti tanti progetti che consentiranno a tutti i cittadini romani di non soltanto utilizzare la bicicletta per dire durante il tempo libero o durante la domenica ma anche come mezzo di spostamento sistematico verso, verso la scuola o verso il lavoro. Grazie grazie all'assessore Linda Medeo, l'assessore trasporti pubblici del comune di Roma per essere stata con noi a Radio Roma Capitale le auguro un buon lavoro allora. Grazie grazie mille